Ciao! Dopo il primo video, in tanti mi avete chiesto, ma tu, ma sei una wedding planner? No, non sono una wedding planner, o meglio, non solo. Infatti io faccio un grosso passo in più rispetto a questa figura. Una wedding planner si concentra maggiormente sulla parte stilistica dell'evento, fa in modo che tutto sia visivamente bello. Ehi, attenzione però, questo non significa che un matrimonio sensoriale sia esteticamente brutto, semplicemente non è l'unica cosa su cui ci basiamo. È scientificamente provato infatti che se tu un oggetto, lo prendi, lo tocchi, ci giochi, lo mordi, lo annusi... Ti rimarrà nella testa più a lungo rispetto a uno che guardi solamente di sfuggita. Lo stessa cosa accade nei matrimoni. È come se tu passassi tutta la giornata davanti a una vetrina. Può essere bellissima e ogni tanto possono cambiare qualcosa al suo interno, ma alla fine è sempre quella. Partecipare a un matrimonio sensoriale invece... È come trovarsi dentro a una cioccolateria, circondato da mille aromi che ti stuzzicano la colina. Forme, colori e dimensioni che riempiono i tuoi occhi. È una giusta di sensazioni che ti inebriano e ti coinvolgono totalmente. In tre parole, engaging your senses. Chiara, con tutta questa sensorialità mi è venuta fame? In realtà anche a me. Bene, allora per oggi è tutto. Per non perderti il prossimo video, iscriviti al mio canale. Alla prossima e al successo del tuo matrimonio!